Eh, buongiorno a tutti, stamattina mi sono svegliata, ho fatto un po' di soffritto da mangiare, sono fatta la doccia e poi ho incominciato le mie pulizie. Prima di tutto apro tutte le finestre dappertutto, pulisco tutti i davanzali, Poi tiro su tutti i tappeti. Sbatto un pochettino, c'è che mi guarda. Non fateci caso, <ride> è un ragazzo così. Poi incomincio a dare l'aspirapolvere dappertutto, aspiro dappertutto. Non so se si vede quanta polvere c'è in tutti i capelli. È sporchissimo ragazzi. Questa settimana sono riuscita a pulire pochissimo la mia casa. ho anche i divani sia in sala ehm, che anche in cameretta poi ho spostato anche ehm, il letto da darci dietro do l'aspirapolvere anche sotto la lavatrice perché anche lì c'è un casino Preparo una vaccinella con acqua calda e messo un po' di amorbidente e vado a spolverare dappertutto. Giustamente, questo video vi faccio vedere pezzettini perché sennò diventa lunghissimo. Cerco sempre di tagliare tantissimo, però i miei video sono lunghissimi, ragazzi. Non, so non so come mai, ma non riesco a fare un video corto. Spolvero anche il quadro che c'è sopra, anche lì c'è pieno di polvere. Comunque, ho notato che è ammorbidente veramente è antistatico perché si accumula un po' meno polvere c'è sempre la polvere, però si, si accumula molto meno. Io ho messo dentro una vaccinella ammorbidente, però possiamo fare anche uno spruzzino volendo se uno è più comodo. Cioè, facciamo spruzzino l'acqua e un po' di ammorbidente e si pulisce bene, non c'è bisogno di comprare altre spruzzine. Giustamente se lo avete a casa e lo usate. Siccome io l'ho comprato per sbaglio, già cioè lo finisco ecco. Però se voi lo usate potete usare come antistatico. Poi cambio anche l'acqua perché c'era un bel po' di polvere, poi continuo a spolverare. Ho cambiato l'acqua anche se non ve l'ho fatto vedere. e voglio far vedere la mia pianta Fatto da quando l'ho portata a casa Questa aloe, guardate Mi ricorda sempre mia nonna aloe Non so perché Adesso quei pezzi qua, se mai li taglio Mia nonna mi faceva mangiare aloe con miele Quando avevo il tosse, ragazze Ecco perché mi ricordo mia nonna. Poi continuo a spolverare tutto. Qua in angolo, vicino alla stufa, ecco qua si accumula la polvere. Qua ho dovuto spolverare un po' di più. Ho tutti questi oggetti qua che tra l'altro preferisco avere pochi oggetti in casa che devo spostar meno roba faccio prima anche a pulire però adesso giustamente per le feste c'è un po di cosine qua Poi mi metto a spolverare anche le sedie che adesso vi faccio vedere questi cuscini qua sono natalizi però a me non piacciono questi questi cuscini qua sono scomodissimi con i nastrini così perché quando ti devi sedere li devi sempre spostare ecco io ormai sono abituata con quelle che non si spostano neanche Vabbè, per queste feste qua, le tengo ancora, però non vedo l'ora di tirarli via. Poi mi preparo un secchio d'acqua con un po' di questo detergente qua, che tra l'altro è finito. E poi vado a lavare per terra. ma ah, dimenticavo prima di incominciare a pulire per terra ho dato una pulita alla spaliere del letto lì dietro tanto il panno e l'acqua è pulita e dopo invece passo ai pavimenti Qualcuno giustamente può dire ma perché tu e passi prima aspirapolvere e dopo pulisci no? perché andrebbe da su e giù, però a me piace così. Anche perché io dopo ehm, quando ho passato l'aspirapolvere <coughs> vado, siccome uso tantissimo l'acqua ecco, anche a spolverare così ehm, vanno tutte le gocce e dopo passare con l'aspirapolvere eh, viene tutto un casino. Guardate quanta polvere che c'è, passo anche a scopa così e lavo anche dietro il letto. <ride> lavo così, però ragazze sì, se qualcuno è scomodo giustamente prendete una scopa, ecco. Io ogni tanto faccio così. Lavo tutto con il spazzettone, mio solito modo ecco. Poi ragazzi ogni tanto mi faccio, mi faccio anche la torcia. Scusate ma mi scappa di ridere. Prima di lavare i pavimenti in sala pulisco anche il tavolo con Ajax, il mio preferito, ormai lo sapete, quello lì non lo abbandono, secondo me è più buono, poi giustamente ognuno ha i suoi gusti, però a me non mi lascia loni, l'unico che non mi lascia loni. Poi eh, cambio l'acqua perché l'acqua era sporca ormai, e, e dopo passo a pulire il bagno. Ecco. Ragazzi, vi dico un'altra volta: guard guardate questo mi piace tantissimo. Questo qua bagno disinfettante, veramente buonissimo. Quel profumo... Non ho mai sentito un profumo così buono. Poi pulisco anche lavatrice con lo stesso spruzzino, poi alla fine pulisco anche i pavimenti. Guardate quanto sono sporchi, dietro lavatrice si sporca sempre, allora ogni tanto bisogna, bisogna pulirlo. ecco, Pulisco anche lavatrice. Eh, non dentro ma da fuori. Ah, poi sono andata a recuperare un altro detersivo per i pavimenti che avevo giù in garage. Eh, cambio l'acqua eh, perché mi è rimasta da pulire i pavimenti del bagno e anche quello di cucina ce lo faccio dopo. Intanto pulisco la vasca con via ACAL. poi asciugo sempre con un panno in microfibra poi pulisco tutti gli oggetti che ce l'ho in bagno tipo questo porta sapone porta dentifricio e queste cose qua sempre con con la spugnetta che era piena di via cal e eh, eh, pulisco tutto e poi passo a pulire anche il lavandino anche il mobile con, sempre con via cal Poi pulisco a modo anche il bidet, pulisco con via cal, e poi dopo pulirò intorno al bidet anche il, ba il, il bagno, pulisco con, sempre con citrosil e con il disinfettante, la citronella, citrosil l'avevo detto. Sto parlando, ragazze, mentre registro questo video qua e ogni tanto mi perdo. Non so se vi piace se uno parla nei video, se no ditemi qualcosa che parlerò meno, ecco. Poi alla fine ragazze pulisco i pavimenti lì di dietro perché con il spazzettone non si arriva benissimo all'angolo così. Allora preferisco pulire così in ginocchio che tiro su tutto ecco pulisco molto meglio. So che è un modo un po' un po' bizzarro però così si pulisce molto bene. Poi pulisco anche la doccia, sempre con via Cal. Poi, alla fine, ho deciso di pulire così tutto in ginocchio, tutto il bagno. Ecco, così ho tirato fuori tutti i peli, i peluchi e tutto quanto. Ho tirato su tutto. Poi giustamente non mi sono dimenticata di, degli specchi, ho pulito anche quelli sempre con Ajax. Poi ho rimesso i tappetini puliti e con gli altri li metto a lavare poi nel frattempo è arrivata ora di, di pranzo che ho fatto il pranzo dopo mi sono messa a lavare i pavimenti in cucina anche perché dovevo scappare subito perché dovevo andare anche a fare la spesa spero che il video vi è piaciuto e noi ci vediamo alla prossima volta ragazzi ciao ciao a tutti